Il corpo di materia, l'incarnazione, quello tangibile, quello che vive nel tempo lineare, quello che racconta la storia da quando nasciamo a quando moriamo. Il tempo del pensiero, fatto dalla causa e dall'effetto. Qui vive la nostra personalità, la nostra mente, le nostre emozioni. Poi c'è il corpo dell'anima, che invece vive un tempo molto, molto diverso. Un tempo circolare, il corpo dell'anima se le ricorda le nostre incarnazioni. Riconosce le persone che abbiamo già incontrato in altre incarnazioni che sono in corrispondenza con noi. Riconosce i legami, riconosce le risonanze. In una parola sente, riconosce il sentimento non l'emozione che si muove rapida, a picchi, e segue esattamente in un altro linguaggio i ragionamenti, il movimento della, della mente, della personalità, ma il sentimento, che spesso con il ragionamento non ha niente a che fare, anzi, va per una strada completamente diversa, perché abita in un corpo diverso, il corpo dell'anima, E vive in un tempo circolare, nei cicli delle nostre esistenze, ma anche nei cicli dei tempi della nostra vita. È inafferrabile, è inspiegabile il tempo dell'anima. Eppure eh, tutte le notti, quando ad esempio sogniamo che ce lo ricordiamo o non ce lo ricordiamo al risveglio, questo non è importante in questo contesto, tutte le notti l'anima diventa il nostro corpo principale dove abitiamo, non più la mente, non più l'incarnazione, non più la causalità del tempo lineare, l'anima di notte diventa con il suo tempo circolare che non segue una logica ma segue altri tipi di movimento il nostro corpo dominante, quello più attivo, quello dove risiede, diciamo, il, il fulcro della nostra coscienza mentre dormiamo. E quando si incontrano il corpo fisico con la mente e le emozioni e il corpo dell'anima, col sentire, i sentimenti, il suo tempo circolare, il suo mondo invisibile, tra virgolette, ma più che altro impensabile, allora si apre quando stanno insieme, anche il contatto con l'oltremondo, come lo chiama questa carta, il corpo dello spirito, che invece vive di assoluti, di indiviso, di continuo contatto con l'eterno, che non è tanto quello che dura per sempre, ma è ciò che è sempre, in tutti i tempi. Allora, premessa sui tre corpi, Interessante anche un po' didattica se vogliamo. Ma parliamo della cosa eh, interessante che ci dice questa carta, da, della dritta che a me nella vita davvero tante volte, come si dice in francese, mi salva le chiappe. Mi salva le chiappe. Nel senso che quando ho un problema che con la mente non riesco a risolvere, a volte la soluzione per me viene da un mondo diverso. Viene andando a contattare, andando a riattivare, un altro dei miei corpi. Vi faccio degli esempi banali. Quando non riesco a trovare una soluzione pensando a un problema, spesso vado a farmi una passeggiata. Ma non passeggio pensando al mio problema, cercando una soluzione. Anzi, faccio una passeggiata proprio per cercare di staccare completamente da quella situazione magari ascolto della musica, mi immergo in un'atmosfera, in uno stato che non ha niente a che fare con la logica ed è abbastanza inutile per la logica ai fini dei miei problemi, anzi direi completamente inutile, e tuttavia spesso arrivano come dei, dei lampi di intuizione, delle ispirazioni, delle possibilità sia su quello che potrei fare ma tanto spesso su come io sto vivendo la situazione che provo a risolvere cambio punto di vista e si aprono delle possibilità diverse ci sono dei nuovi campi d'azione per la mente o se non si aprono mi è molto più chiaro perché non si aprono sono più in contatto con il sentimento, con il sentire della situazione che vivo questo per dire che bisogna giocare d'astuzia nella vita. Tante volte bisogna eh, come non lasciarci ingannare da noi stessi. La mente tende, un po' per educazione, un po' per sua natura, a prendere tutto lo spazio disponibile. Se ho un problema finché non l'ho risolto, continuo a tornarci o perché cerco la soluzione o perché mi devo lamentare o perché devo essere triste o perché devo fare finta che non esista e provare ad ignorarlo e invece in sottofondo faccio tutto quello sforzo per non pensarci. La mente batte sempre lì, batte dove si addensano le emozioni, i bisogni, i punti a volte di ossessione che abbiamo nella vita. Il sentimento no, dobbiamo un po' ingannarla la mente a volte, dobbiamo giocare d'astuzia, dobbiamo fare cose che sorprendono noi stessi per primi, che ci lasciano spaesati davanti alle nostre azioni, a dire ma come? Beh, avevo da risolvere 500 problemi e sono andata a fare una passeggiata, com'è possibile? ma come ero in ritardo e volutamente mi sono seduta un minuto sul divano a non fare niente. È chiaro che non ci si deve dare la zappa sui piedi, no? Se sono in ritardo non mi prendo mezz'ora sul divano a non fare nulla, ma contrariamente alla logica posso prendermi 60 secondi di fermo. È talmente strano questo questo fare il contrario di quello che mi occorrerebbe un gesto talmente illogico che la mente non sa più dove appigliarsi e smette di parlare o almeno abbassa il tono abbassa il volume smette di martellare talmente sorpresa come quando ci accadono eh, gli imprevisti più grossi nella vita, belli o brutti, ci sono, cadiamo in dei momenti di assoluto o quasi silenzio interiore, non si sa più che dire. Si rimane talmente sorpresi, si dice, non, non ho più parole, ma non solo per raccontarlo, per raccontarmelo. E si sta in un silenzio che avvicina tanto a un mondo diverso, a un modo differente di stare, ricorda di più come stanno i gatti che poco pensano e tanto stanno e basta, per dire, no? O le piante, o i fiori. Bisogna giocarsela un po' d'astuzia per creare dei passaggi tra i nostri corpi, perché se aspettiamo che si creino da soli è dura, perché la mente in realtà fa di tutto per prendersi tutto, lo spazio, perché così è tutto sotto controllo, è tutto comprensibile, facile o difficile che sia, tutto ha una sua ricollocazione, tutto ha una sua logicità, anche se a volte non mi piace questa logicità, però almeno ce l'ha, è rassicurante da questo punto di vista. Se io la mente la sorprendo, le gioco degli scherzetti, allora a volte questo libera tantissima energia, Apre dei passaggi brevi, ma estremamente ricaricanti, con i nostri altri corpi. Ci sono sempre tantissime cose da fare. Di lunedì mattina poi ce n'è una valanga. Prendersi il tempo di fare la ginnastica a volte è completamente fuori contesto, è completamente immotivato. Meglio ancora se non capisco neanche esattamente perché la faccio. Questa ginnastica. Però una parte di me sa esattamente che c'è un ritorno molto interessante, magari non quantificabile. Certamente se faccio la ginnastica non mi troverò un pezzo di lavoro del lunedì già svolto. Invece di iniziare alle 9 inizierò alle 9 e mezzo ad attaccare tutti i miei compiti della giornata e la mia lista delle cose da fare, ma con quale assetto diverso si spera, più compatto, più interessante, più ampio come respiro oltre il mondo della mente. La mente ci serve per stare nelle nostre giornate ma se non c'è solo lei e ci sono anche i nostri altri corpi o anche solo se nella mente riusciamo ad inserire non solo i pensieri ma almeno la percezione del corpo fisico eh, già questo crea una prospettiva una larghezza d'orizzonte una leggerezza di respiro che cambia la qualità della nostra giornata ci porta un modo di stare a contatto con noi estremamente più imprimente estremamente più interessante le intuizioni che ci arrivano oggi i piccoli momenti di consapevolezza o grandi che possiamo trovare nei nostri minuti, nelle nostre attività, nei nostri momenti, sono di più, sono più profondi, ci nutrono di più, ha più valore il nostro tempo. Se lo viviamo con tre corpi invece che solo con un pezzettino piccolo piccolo di uno. Riguardiamo un po' questo bel vortice blu, e poi facciamo il ginastica. Si parte. Accendiamo il microfono. Piedi. sentiamo bene i piedi per terra distendiamo le gambe intreccio i pollici dietro la schiena inizio lo stretching dei meridiani mi riempio d'aria da terra inizio ad allungarmi e pian piano mi vuoto, Bene a contatto con il mio corpo fisico. Respiro nella posizione. Con la prossima espirazione mi svuoto e ritorno. Cambio l'intreccio dei pollici e ripeto. Prendo aria. Da terra mi allungo. Stendo le gambe, il busto anche le braccia, il collo e respiro in tutto l'arco del corpo Poi espirando, ritorno e mi raddrizzo. Seconda coppia di meridiani, svuotandomi inizio ad allungare lo spazio del busto, ad allungare i quadricipiti. la prossima ispirazione posso approfondire la posizione o mantenerla e di nuovo mi allungo prendo aria e mi svuoto La prossima ispirazione se voglio, ancora di più approfondisco, solo se oggi mi fa bene ed è il caso, se non inarco troppo la schiena, se non sento troppo dolore, Respirando ritorno e vado ad appoggiare le piante dei piedi una contro l'altra, vicine o lontane dal corpo come stamattina mi fa bene. Prendo aria da terra, dalle prime vertebre inizio ad arrotondarmi gomiti vanno verso terra, il collo è lungo, le spalle basse, respiro nella posizione, ampio bene gli spazi della gabbia toracica. Poi, pian piano, dalle prime vertebre inizio a srotolare la schiena. Un pezzettino alla volta mi distendo, mi riallineo e ritorno a prendere una posizione retta. Stendo le gambe davanti a me, vi lascio il tempo di distendersi per bene. Punto le punte dei piedi verso il soffitto, prendo aria nella zona della pancia, dei reni e della vescica e poi l'ombelico va in direzione dei piedi, si allunga tutto lo spazio lombare sui fianchi, respiro nella parte bassa del ventre e della schiena. dai piedi e la lascio uscire con la prossima ispirazione ritorno accorcio i muscoli che avevo strecciato gambe incrociate dove passa davanti la gamba anche il braccio passa davanti all'incrocio Inspiro. Spingo in giù le ginocchia. Sfrutto gli incroci per aprire spazi nuovi nel petto e in tutto il corpo. Da terra respiro e riempio bene i polmoni. Sento tutta la zona del cuore davanti e dietro sulla schiena dilatarsi e respirare. Espirando ritorno, cambio l'intreccio delle gambe e quello delle braccia e ripeto, prendo aria ed entro nella posizione svuotandomi. mi svuoto e ritorno. Infine divarico le gambe quanto oggi mi fa stare bene per avere una buona stabilità, non più di quanto mi lasci solida e stabile, ben radicata a terra. Inspiro. Scelgo un fianco, lo apro. Non tendo a nessun obiettivo se non allargare lo spazio nel fianco senza perdere contatto col terreno come le piante che si distendono o i fili d'erba quando tira vento assecondano la direzione ma non perdono mai il radicamento a terra se no volano via espirando ritorno al centro ripeto dall'altro lato ed espirando ritorno mi alzo in piedi attraverso i miei tre corpi il corpo fisico con l'azione e il pensiero, il corpo dell'anima col sentire, il corpo dello spirito con la percezione. Inspiro, espiro, trattengo il fiato. All'inverso, inspiro, espiro, inspiro, percepire, sentire. fare sette chakra terzo mano il mio intento primo mi radico a terra secondo alla terra mi rivolgo per imparare quarto sperimento lo scambio che sulla terra è continuo quinto lo faccio risuonare del mio suono, dei miei talenti. Sesto, si libera la seconda vista, si amplia, si allarga oltre me. Settimo, si apre la connessione al cielo. parallelamente alla terra con l'ottavo movimento scopro che il mio allineamento è flessibile mi permette di attingere nel passato di tendermi al futuro di non perdere contatto col presente apro alla filatura Apro la cavità smeraldina. Seguo i movimenti delle geometrie. delle chiavi sacre della creazione e della trasformazione sulla terra gli opposti del pentagono le risonanze armoniche dell'ottagono L'emanazione del cerchio, dal mio fulcro in tutte le direzioni. Le metafore dell'esagono. la continua trasformazione le infinite forme i passaggi nel tempo l'evoluzione del triangolo tra le mani l'energia che ho mosso, il contatto con le geometrie, tutte le forme e nessuna. Quando sento che si addensano e che c'è la possibilità, per un attimo tutto diventa uno, che i nostri tre mondi della carta alla fine diventano uno. Sono un albero. Grazie di aver partecipato. Allora un buon inizio settimana e ci vediamo domani alle nove. Questa sera, se vi attira, se vi interessa... C'è il secondo incontro della serie sul talento e le geometrie sacre. Stasera si lavora con le metafore, con l'esagono per informazioni naturalmente vi contattate. A domani.